Bordo a Caprera, mentre Rimini continuano le operazioni di ricerca. Cambio. Da giorni il Golfo di Follonica è al centro di delicatissima operazione per il recupero di 40 ecoballe disperse in mare È da qui, dal centro operativo avanzato di Piombino, che coordiniamo questa complessa attività. Lo scopo è quello di mitigare l'impatto ambientale e anche garantire la sicurezza degli operatori che operano in mare. Questa complessa macchina vede l'impiego e il coinvolgimento delle fondamentali competenze della Marina Militare, della Guardia Costiera, qui locale, dell'autorità portuale e ovviamente dell'Istituto dell Superiore per la Protezione dell'Ambiente e dell'ARPAT regionale. Le attività iniziano molto presto la mattina c'è un briefing iniziale e poi si esce in mare, mentre il personale del Dipartimento della Protezione Civile è da qui, dal Centro Operativo Avanzato di Pionbino, che coordina le attività e le segue passo dopo passo. La prima operazione che viene effettuata è tramite un'unità cacciamine dotata di sonar, di ROV, che sono dei veicoli filo guidati dalla superficie, e di una OV. La OV è un veicolo autonomo rilasciato da un gommone in grado di spezionare un'area mille per mille e fare una fotografia del fondale. Appena abbiamo un contatto al sonaro con OV viene ispezionato da, dai veicoli filoguidati. Se il contatto è positivo, quindi si tratta di un'ecoballa, i subacquei arrivano sul punto, eseguono un'immersione, durante la prima immersione imbragano l'ecoballa con delle fasce di sollevamento, una rete per evitare spargimenti di sostanze plastiche e con la seconda immersione si solleva leggermente l'ecoballa dal fuoco. Una volta sollevata si perfeziona la chiusura della rete e così è pronta per essere trasportata sotto nave Caprera, un'altra unità della Marina Militare, in che è dotata di una gru per il sollevamento. L'ecoballa, una volta sollevata e posta uh, su nave Caprera, viene ispezionata dal personale dell'ISPRA, dopodiché imballata e resa pronta per essere consegnata per lo smalto. In questa emergenza ISPRA insieme ad altre istituzioni quali Arpa Toscana e Ministero dell'Ambiente fornisce il supporto tecnico scientifico per garantire il contenimento dell'inquinamento marino attualmente in atto e altrettanto garantire che una volta recuperata la balla possa essere conferita correttamente in discarica. E, um, ISPRA oltre ad essere presente ai tavoli tecnici fornendo appunto il supporto e le competenze tecnico scientifici scientifiche garantisce attività eh, di controllo e monitoraggio in questa emergenza anche in, in campo.